Volevo fare l'americano, no? Quindi popcorn, <ride> eh, tipo nuggets ovunque, e coca. metto con le birre. No? Sì, sì, sì, sì. sì, Ti piaceva anche, eh, va sì, detto. bellissimo, <ride> perché accanto a me tutti ce l'avevano. Così arrivo a posto, mi, mi faccio spazio. Uh, sorry, sorry, no? Così mi siedo, sento... Tum, tum. Faccio, vabbè, cascato il telefono. Una, le una, una letta, letta così. di bollo. No, sì, sì, tocco. E tipo, fatto sta, è come... La sensazione è stata questa. Tocco il pavimento e poi scompare, no? E ho fatto no. Quindi okay. tipo... <ride> sì, sì, sì, okay. ok, ho un problema, sì, sì. Ero solo, ero a New York lì, a sto tipo, guardo il, il poliziotto che era lì, lo well, faccio, man, sorry, uh, I got a problem. like, uh, I dropped my phone. E, e lui tipo mi guardava e diceva, eh, eh, <ride> auguri, lo stadio <ride> lo smontano domani. Mi facevo, mi facevo, no, a me mi serve, cioè, sono fuori anche perché ci chiamavo gli Uber, cioè, facevo di eh, tutto. No? Immagino, mamma mia. no, no, no, aspetta, non è idea. Lui mi fa, vabbè, non ti preoccupare. In Italia, probabilmente non non puoi, avrebbero, eh. avrebbero detto, culo. guarda, mi dispiace, non aspetterai. Lui mi ha guardato, stavo per piangere. facevo, ti prego, mi serve perché era a New York da solo. Lui fa, aspetta, chiamo uno. Quindi, per tutta la partita, l'ansia, perché appena arrivato, cioè, mi sono seduto col cibo così, appena arrivato, era una partita. Tipo contro Washington, niente di che. Appena arrivato, eh, mi casca il telefono. Lui, per tutta la partita, mi guarda e diceva: Aspetta, eh, aspetta, fatto strano. A un certo punto, mi, mi chiama. Angelo Custode mi chiama, mi fa: È questo? Era un iPhone. Dicevo, il Sansu fa: No, non è questo. Lui fa: Chissà ah, <ride> okay. <so> da quanti anni era lì? Questo non è il tuo. Fa: Ma lo vuoi? Faccio: No, vabbè, cioè, nel senso, no, non posso, cosa vuol dire.